Iniziamo l'ultima sessione della giornata, sessione 3, riqualificazione naturalistica per la gestione integrata del reticolo artificiale. È una sessione di networking del progetto Life ReNasce, che poi in realtà eh, ospita eh, tutto, il, tutto il convegno. E abbiamo già Ronne Ruffini del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Francesco Tonelli del Consorzio di Bonifica della Burana, per cui vedremo degli interventi che vanno un po' in continuità con quelli dei consorzi di bonifica acqua e di risorgivi di questa mattina, il tema è sempre quello no, della gestione integrata, in questo caso dei canali. Chiamerei, anche se non lo vedo in sala, Giustino Mezzalira. Beh, intanto partiamo a noi, poi Giustino arriverà. Dimmi, ti serve il microfono? Come al solito, 12 minuti più 3 di domande. Ronne, puoi iniziare. Buon lavoro. Bene, eh, buongiorno a tutti, Il eh, progetto LIFE rinasce in realtà non ha nulla con eh, questo acronimo, con eh, quello che può essere la, la risurrezione o qualcos'altro, ma è semplicemente un acronimo che sta per riqualificazione naturalistica per la sostenibilità integrata idraulico-ambientale dei canali emiliani. Di fatto abbiamo semplicemente abbiamo cercato di applicare quello che è la um, riqualificazione fluviale ai canali di bonifica che sono canali essenzialmente artificiali. Per chi non conosce il territorio compreso della bonifica Emilia Centrale lo vedete, è quello cerchiato in rosso, è un consorzio di bonifica di cui circa i due terzi del territorio interessa. Un comprensorio montano, un terzo circa territorio di pianura. E sono circa 312 ettari, quindi una superficie molto consistente e con soldi bonifici un ente territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che fa un tipo di intervento inevitabilmente interessa degli aspetti ambientali. Che veicoli d'acqua, che faccia degli scavi, che faccia dei manufatti... Ovviamente interessa sempre un aspetto ambientale, non sto a dire se è positivo o negativo, però esiste un impatto. E la linea rossa rappresenta più o meno la linea della Via Emilia, è quella che divide indicativamente il territorio di pianura, fortemente artificializzato, con una ricca presenza di canali artificiali, con il territorio di montagna. Questi canali artificiali che bene hanno funzionato e funzionano dal punto di vista idraulico, sia per lo scolo delle acque che per l'irrigazione, qualche problemino dal punto di vista ambientale ce l'hanno. In più, se noi andiamo a vedere questa linea rossa, dove, che è la via Emilia, a valle troviamo la linea alta velocità, l'autostrada, la ferrovia, vi rendete conto che quelle che sono le interconnessioni con la parte pianura, con quella di montagna... È molto difficile. Gli unici punti di contatto sono i canali di bonifica e i rinaturali, che essendo spesso in collegamento con, a livello di scolo con i canali di bonifica, si può pensare anche a dei futuri corridoi ecologici particolarmente importanti. Se poi andiamo a vedere anche le dimensioni di questi canali di lunghezza, sono 3.144 km. Per cui pensare a interventi di riqualificazione, non dico su tutto il reticolo, ma in buona parte, sarebbe un ottimo risultato. Per cui che cosa ha fatto il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale? Ha semplicemente, semplicemente adottato le linee guida della Regione Emilia Romagna per la riqualificazione dei canali, ha fatto una proposta assieme alla Regione Emilia Romagna all'Unione Europea e questa proposta è stata accettata con grande soddisfazione da parte nostra. Coordinatore beneficiario del di Bonifica Emilia Centrale, assieme alla Regione Emilia-Romagna, la durata del progetto è di quattro anni, budget sono 2.076.000 euro, di cui circa il 50%, 941.000 euro finanziati dalla Unione Europea, 975.000 euro dal Consorzio Bonifica Emilia Centrale, 160.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna. Ovviamente ci siamo posti anche degli obiettivi generali, che erano quelli di contribuire al processo, e all'implementazione delle direttive alluvioni e direttive acque. E questo concetto è stato ribadito più volte ed è quello che secondo me è la chiave di volta di tutto quello di cui si sta parlando. Perché? Perché dobbiamo andare a dimostrare che gli interventi di riqualificazione fatti in un certo modo, anche sul rettifico, reticolo artificiale della bonifica, è possibile realizzarli. E I canali interessati erano quattro, su quale abbiamo lavorato e quelli che abbiamo proposto l'Unione Europea. Sono due in comune di Carpi, uno in comune di Carpi parzialmente e parzialmente in comune di Nove di Modena, il quarto è in comune di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia. Li vedete localizzati su, con i puntini rossi, più o meno vedete anche planimetricamente come sono localizzati rispetto a quel che è il comprensorio. Canali di bonifica che però, come dicevo, essendo artificiali presentano qualche problema, in particolare hanno questa sezione trapezia, molto lineare, molto precisa, hanno spesso mancanza di banca ma interna, sono spesso privi di fascia riparia. Perché? Perché ci sono terreni fortemente produttivi e coltivati per cui gli agricoltori fanno molta fatica a lasciare spazio eh, per andare a realizzare delle fasce boscate oppure per allargamenti o gestioni idrauliche diverse. Per cui c'è sempre questa lotta degli agricoltori che ogni volta che vanno a, a fare delle coltivazioni arrivano sempre con, con l'aratro, con altre elaborazioni sul ciglio del canale. Questo eh, non rispetta nemmeno quelle che sono le norme di polizia idraulica, quindi insomma c'è sempre questa lotta che crea qualche problema. In più spesso, eh, per diversi motivi, ci sono anche le sponde stabili. Il primo esempio che vi voglio far vedere è quello del collettore a fiere, dicevo, in comune di, Car eh, di... Valtieri. E qui eh, la fortuna è stata che noi, vedete dalla, dalla foto in alto, sulla destra c'è una banca di proprietà del consorzio di consorti bonifica media centrale che ha una larghezza variabile dai, dai 10 ai 20 metri. Questo ha permesso di studiare una tipologia di intervento di, e di riqualificazione molto interessante. Qui vedete la sezione, in alto c'è la sezione dell'alvo con la banchina non allagabile in sezione, a valle c'è l'ipotesi progettuale. Quindi che cosa si prevedeva? Si prevedeva, ed è stato anche realizzato, di andare a realizzare un allargamento della sezione del canale andando a inclinare la sponda, successivamente andare a creare delle bassure umide e una fascia tampone laterale. Gli interventi quindi che vi ho già descritto sono erano significativi per creare quello che era anche un miglioramento ambientale e una diversificazione anche delle specie e degli habitat presenti o poco presenti in zona. E qui adesso i soliti obiettivi, potenziare la presenza di oleofiti sponda con l'incremento di habitat utile alla ittofauna, avifauna e anfibi, Realizzazione di una bassura umida inondata saltuariamente che rappresenta un elemento di altissima biodiversità, sempre per quanto riguarda eh, gli anfibi, l'avifauna e la fauna terrestre minore. E creazione di habitat ripari attraverso la messa di mora di una fascia boscata che creerà condizioni per la l'avifauna e fauna terrestre. Questa è una foto, subito dopo l'intervento, c'è stato un bel evento di piena, vedete le basure eh, umide che sono sulla sinistra, si sono, eh, si sono invasate, sono stati fatti anche dei livelli differenziati, proprio per avere un livello delle basure d'acqua diversificata, per creare diversificazione anche per quanto riguarda eh, la creazione di habitat. Cosa che invece eh, non è avvenuta per quanto riguarda il, il canale Alfiere. L'altra cosa interessante che vedete sono quelle, quei tubi bianchi che sono i tubi scelte, la protezione delle piantine che sono state messe a dimora, quindi quella dovrebbe diventare la fascia boscata, sono piantine... Eh, di circa un anno piantumate molto vicine e che poi vi spiegherò più avanti che hanno dato ottimi risultati ad attecchimento ma poi ci sono state delle problematiche legate anche a quella che è stata una stagione estiva del 2017 molto molto particolare. Qui vediamo dopo nel 2016 che già la vegetazione comincia ad allineare, si vede che inizia a colonizzare con diverse specie e si vedono i tubi, qui abbiamo doppia fila di esemplari, erbace, esemplari arbore e arbustive posizionate. Anche qui un'altra foto, la vegetazione che comincia a colonizzare la sponda, molto invasiva. Qui abbiamo due risultati importantissimi. Il primo è quello che quando la vegetazione arriva al piede di sponda, siamo già oh. andiamo intanto a incrementare quella che è la stabilità della sponda. Seconda, eh, secondo problema, problema, direi. Secondo effetto che abbiamo analizzato è che andando a inclinare la sponda non abbiamo individuato tane di nutrie. E sono due anni che sono stati fatti questi tipi di intervento. Eh, probabilmente l'inclinazione della sponda fa sì che le nutrie non vadano a scavare, e a creare delle tane. Le nutrie, che sono per quanto riguarda gli argini, almeno per i consorti di bonifica, un vero problema, è chiaro che se eh, non trovano gli habitat ideali per poter farle tane e quindi riprodursi, si spera che possano andare altrove. Comunque, questo non era un monitoraggio inserito nel, nel live, però insomma, una cosa che abbiamo riscontrato durante... si vedono in tutti, in tutti i percorsi che passano, ma non, non si vedono di nutria. Una cosa invece molto interessante che abbiamo riscontrato durante il monitoraggio di questa primavera la presenza di eh, Girini di Rospo Smeraldino. Questo ci ha dato molta soddisfazione perché vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione, speriamo di avere in futuro ulteriori, ulteriori come dire, eh, esiti positivi. Anche il Brucione ha nidificato lungo le sponde. Non era mai successo che siamo nella sponda verticale, però si è nidificato, vuol dire che probabilmente ha trovato un ambiente dove può andare a divorare quelli che sono gli insetti, quindi probabilmente anche da questo punto di vista eh, si è incrementata quella che può essere la biodiversità. E... Lunghezza del Canale riqualificato 2 km, Golena allagabile 2 ettari, Massurumita circa mezzo ettaro, fascia Elofita 808.000 m2, fascia riparia 2 km, costo 68.000. È chiaro che questi numeri rispetto a quelli che sono stati indicati stamattina dal collega delle acque risorgive... Sono molto ridotti, però io ho ragionato pensando. Abbiamo cominciato a mettere qualche seme, speriamo che qualche seme poi si possa allargare e andare a colonizzare il resto. Collettura acque basse e modernesi, a veloce. Stesso problema: qui non avevamo spazio a disposizione, spazio molto ridotto, per cui c'è stato fatto un abbassamento della, della scarpata. Vedete la sezione, il rosso è quella, la sezione esistente, il verde è quella che è stata realizzata e fatta la fascia piantumata sulla sinistra. Fase di tornare indietro. Durante le fasi di lavorazione vedete la quota di scavo del con il mezzo meccanico. Qui durante un evento di piena l'acqua ha già cominciato a interessare la bassura e qui le leofite cominciano a colonizzare fin vicino al corso d'acqua. Anche qua lunghezza di 4 km del canale con l'inallagabile 1,2 Fascia lofide 4400 metri quadri, fascia riparia 4100 km costo 128.000 euro. Che questo intervento interessante: abbiamo un canale di scuola, che è il canale forse Nuova Cavata, e a monte un canale che si chiama Canale Gusmea, che è un canale di Ringuo. L'idea, visto che abbiamo la proprietà interclusa fra i due canali, è stata quella di andare a tombare quello che era il canale Irriguo, questa è la sezione di... principale, qui c'era il canale Irriguo. Questa è la sezione di progetto per cui è stato tombato il canale in riguo, è stato scavato nella parte vicina dove poi si è insediato il cariceto, e il canneto, e il terreno è stato posizionato su questo tubo eh, in riguo. Una foto durante le fasi di lavorazione, c'è la scarpata di monte, l'abbassamento con la basura. Sono state messe a dimora anche tre file, qui ne vedete due, ma anche sulla sommità di fascia boscata, e in questa foto vedete che la vegetazione già comincia a colonizzare. Questo scavo che vedete è stato necessario perché queste piantine che erano state messe a dimora nel 2017 con il caldo dell'estate, le temperature elevatissime, nonostante avessimo fatto degli interventi di soccorso, abbiamo avuto una perdita pari quasi al 70-80% in, in certi tratti. Per cui è stato necessario realizzare un impianto di irrigazione a goccia, in più, questo lo dico per chi, così come notizia, il tubo shelter, che è il tubo messo a protezione per evitare che qualche animale, oppure che si rompa la piantina non la vada a rovinare, era talmente alta la temperatura che, essendo di plastica, andava a lessare quelle che erano le piantine, le foglie delle piantine. Quindi dè. è stata una roba... Dobbiamo fermarci qui, dobbiamo fermarci qui. Allora, l'ultima cosa, quattro orientale... O chiudo già? Giuro, ah. non lo metto più. Così. No, una cassa d'espansione un con duplice funzione, qui andiamo a ricolonizzare e a migliorare un canale che si chiama canale, eh, cassa clato orientale e andiamo a realizzare una cassa d'espansione con una finalità però sia idraulica che ambientale, infatti verrà creata un'area un umida di circa un ettaro in questa posizione. Qui c'è il progetto dell'area umida con le varie specie che andremo a mettere a dimora, ci sta uno specchio d'acqua a diversa altezza e proprio per dare la possibilità di creare diversi habitat per cui vedremo. Siamo in fase di ultimazione degli scavi, proprio in questi giorni inizieremo poi con le opere a verde nel mese di novembre-dicembre. Ho finito, grazie. Grazie. Dico l'importo 700 mila euro. sottolineo che venerdì andremo a vedere il primo intervento con Alfieri, il terzo diversivo Fosso Nuova Cavata e la Cassa che è in fase di ultimazione adesso, quindi per chi ha dubbi, grazie. Una domanda al volo? Paolo? Paolo Negri, agenzia provinciale produzione Ambiente di Trento come avete gestito il materiale, eh, nel numero delle scavazioni? Seconda domanda, sicura problemi con le basite esotiche sulle riqualificazioni e anche come la vegetazione. come l'avete gestito? Allora, Per quanto riguarda i terreni di scavo, è stato fatto, sono state fatte le analisi, poi è stato fatto un piano di utilizzo, in parte il materiale è stato riutilizzato sul posto, in parte è stato eh, portato su canali laterali, indicati ovviamente nel piano di utilizzo, per cui non abbiamo avuto particolari problemi da questo punto di vista. Abbiamo rispettato tutte quelle che erano le norme, per cui nessuno, abbiamo fatto le comunicazioni ad ARPA. E... Ah, tutto... in eccesso da sì, eh, direi ad esempio nell'ultimo intervento la cavata che sono circa 30.000 metri cubi, in parte direi 12.000 metri cubi li abbiamo posizionati nelle vicinanze rinforzando gli argini e quant'altro, gli altri sono stati depositati su un canale di bonifica eh, stesi eh, però abbiamo prodotto un piano di utilizzo, quindi sì sì c'è stata la necessità di portarla via la terra. Ovviamente abbiamo tutte le analisi perché insomma è necessario farle ed erano tutte sotto tabella. L'altra, scusi, qual era? La vegetazione, Beh, la vegetazione invasiva è un bel problema, soprattutto quando si, va, si vanno a tagliare e si aprono degli spazi dove penetra la luce e la morfa ci sta dando grossi problemi, e, la robinia, ma in realtà poi la robinia... Il fatto ormai non è più invasivo perché fa parte dell'ambiente adesso, quindi eh, il problema vero che abbiamo è con la morfa ultimamente che mh, diventa di difficile contenimento. Per ora sul, eh, sugli interventi che abbiamo fatto eh, non abbiamo riscontrato eh, specie invasive. È chiaro che l'evoluzione eh, in un anno o due anni non puoi vedere effettivamente come andrà. Eh, così che percorso andrà a individuare, a prendere, però credo che stiamo facendo i monitoraggi. Eh, fra qualche anno potremo capire un po' di più dell'evoluzione di, di questi interventi.